è Pentecoste, e la Chiesa ci invita a contemplare questo mistero, questo grande dono che il Signore ci ha fatto, è il suo spirito, è lo spirito che agisce, lo spirito che riempie i cuori, che gli scalda l'infiamma del suo amore, è lo spirito santo. Ma dobbiamo dire è una festa, una festa... Quella dello spirito una festa grandiosa, una festa che motiva anche in un certo senso tutto il nostro agire perché è lo spirito stesso che ci chiama, che ci muove. Però è una festa difficile da comprendere e non tanto perché lo spirito risulta essere questo sconosciuto, sconosciuto a tutti i battezzati praticamente, a tutti quei cattolici credenti non praticanti e credenti e praticanti anche, mi sembra che lo spirito in qualche modo possa costituire in un certo qual modo la cenerentola della Santissima Trinità non tanto per questo ripeto ma quanto per il fatto che eh, si trova difficoltà, c'è difficile scorgere scorgere l'azione dello spirito, coglierla nella sua intimità, cogliere l'agire dello spirito nel mondo Charles de Foucault che è stato recentemente canonizzato in uno suo scritto eh, dichiarava questo per fare ad ogni ora quello che vuole Gesù mi occorre qualcosa qualcosa che Dio solo dona per fare ad ogni ora quello che vuole Gesù per amarlo, per imitarlo per obbedirgli e così per glorificarlo in ogni istante occorre il suo spirito il suo stesso spirito quello spirito che conosce le cose e le vede nella loro verità Ecco, lo spirito vede nella verità, lo spirito è necessario. Eh, direi che senza questa consapevolezza, la consapevolezza che l'azione dell dello spirito nella nostra vita diventa piuttosto difficile eh, aprirsi agli altri, testimoniare il Vangelo, eccetera. Ci sono tre ostacoli all'azione dello spirito nel cuore di ogni persona, diceva Don Tonino Bello. Il primo è il complesso dell'ostrica, quello di voler rimanere a tutti i costi attaccati allo scoglio cioè a quelle che sono le, le abitudini di sempre le sicurezze di sempre e non, non prendere il volo non allontanarsi dalle proprie cose ecco, mancare di creatività potremmo dire il secondo ostacolo è l'unatantum cioè sì io posso fare qualcosa di significativo di creativo ma lo faccio ogni tanto lo faccio in una maniera specifica in un momento della mia vita e basta cioè non c'è continuità potrei aggiungere questo non c'è perseveranza proprio qualche giorno fa un amico non vedente mi diceva se tu vuoi organizzare qualcosa con dei volontari giovani, magari per una settimana, ci riesci pure a trovarli. Per una settimana ti vengono, ma dopo non li vedi più. Ecco, manca la continuità, l'una tanto, dice Don Antonio Bello. Il terzo ostacolo è il complesso della serialità, la mancanza di creatività, vorrei dire cioè fare le cose in serie, ripeterle costantemente, una sorta di logica del si è sempre fatto così e si deve continuare a fare così, ecco, senza un impriming personale, senza un minimo di creatività personale. Ecco, il Signore ci libera da questi ostacoli, ci renda creativi, ci renda eh, volitivi e ci faccia andare eh, oltre i nostri limiti, ci faccia prendere in largo per essere credibili testimoni della fede. Buona domenica, buona Pentecoste.